Benvenuta Assessore. Salve, buonasera a tutti. Allora, come è, com è andato questo incontro, Assessore? Questo, in questo incontro che ha scongiurato questo eh, sciopero, insomma che avrebbe arrecato ulteriori danni sicuramente a noi, a noi cittadini soprattutto. Certo, ieri ho convocato le sigle sindacali che avevano detto questo sciopero ormai scongiurato per domani per ascoltare un po' quali fossero eh, le motivazioni di questa, di questa contestazione. E siamo stati in realtà molte ore a confrontarci sui temi e i temi prevalenti riguardavano l'accordo sindacale siglato eh, eh, circa un anno e mezzo fa, insomma, nel luglio del, del 2015. Il fatto è che come ogni accordo probabilmente nel tempo... Eh, serve una rifinitura, quindi eh, una volta che un accordo viene sperimentato eh, delle modifiche in corso possono essere opportune laddove eh, diciamo, sia necessario, fosse necessario. E quindi questo vanno chiesto i sindacati, un'apertura di un confronto eh, costruttivo su questi temi per identificare eventuali cose che non hanno funzionato rispetto a questo accordo eventualmente quindi sedersi per trovare eh, nuove formule. Tutto questo evidentemente sempre avendo in mente che eh, l'azienda eh, ha necessità di avere un sostegno in, in questo periodo, visto che insomma stiamo affrontando chiusura di bilancio, questioni legate a insomma, limitati flussi di cassa, quindi una situazione che è eh, quella diata che tutti conosciamo, quindi c'è stato un clima molto, molto costruttivo e l'azienda, riassessurata l'azienda, poi successivamente ha delle, delle aperture importanti verso questi sindacati, ripeto, in chiave del tutto costruttiva e nell'ottica comunque di eh, aumentare eh, la qualità del lavoro ma anche eh, la qualità di, di vita all'interno dell'azienda eh, fondamentalmente quindi siamo contenti di questo risultato e prevediamo quindi l'apertura di questi tavoli da parte dell'azienda che avranno circa eh, il 24-25 gennaio quindi si avrà un percorso che speriamo poi eh, condurrà a un accordo o che sia soddisfacente per tutti i lavoratori ma anche per l'impresa evidentemente senta Assessore ci arriva una domanda da parte di Alessandro Neri il vice segretario della Faisa Confa, il un sindacato ah, sì. appunto, eh, lui è un conducente appunto eh, dell'Atac e ci fa questa domanda ehm, che cosa si vuole fare e si può fare per la linea ehm, della, di allora, Centocelle Giardinetti, perché insomma c'è una mancanza pare, a quanto appunto ci scrivono nel messaggio, di treni che sono quasi tutti, eh, ripeto, insomma, con che scrive nell'sms quasi tutti fuori servizio perché non sono a norma e lui dice che ci, ci servono soldi per la manutenzione altrimenti rischiamo di non poter più erogare un servizio per mancanza di treni dice oggi abbiamo su questa Roma Giardinetti già fatto l'ennesimo deragliamento di un carrello del treno per fortuna senza conseguenze e quindi cita proprio un episodio eh, rispetto a questa linea che purtroppo insomma, è una linea no, molto molto frequentata però invece anche molto disastrata che cosa ci può dire assessore? diciamo quella è una linea eh, molto importante perché il bacino di utenti che incontra nel suo percorso è abbastanza significativo. E è una linea che è caratterizzata dalla presenza di, di vetture molto vecchie quindi sono, sono molto vecchi è, ma anche la linea stessa necessita degli interventi infrastrutturali eh, importanti, l'azienda di questo eh, è, è, è pienamente consapevole e indubbiamente degli interventi correttivi dovranno essere effettuati sia per garantire maggiore sicurezza ai, ai macchinisti sia anche per garantire maggiore sicurezza, un servizio comunque complessivamente migliore eh, anche rispetto ai cittadini è chiaro che queste risorse che adesso abbiamo riconosciuto anche ad ATAC durante i lavori di fine anno eh, vorrei ricordare le, le tre delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio che porteranno eh, all'incirca più o meno una quarantina di milioni di euro a, ad ATAC per crediti non pagati dalle, eh, dalle passate amministrazioni sicuramente sarà una boccata d'ossigeno importante e eh, parte di queste risorse indubbiamente l'azienda le, le investirà la manutenzione eh, soprattutto delle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda il ferro e eh, in parte anche come eh, già annunciato o, per la manutenzione anche dei posti di superficie. Però ecco diciamo che queste risorse saranno una boccata d'ossigeno importante che consentiranno all'azienda eh, di recuperare in termini qualitativi il servizio e quindi mh, insomma, sicuramente degli interventi anche sulla Roma 100 celle saranno necessari. Eh sì perché molti, ci stanno arrivando molti messaggi proprio su questa linea, peraltro ce ne siamo occupati insomma anche nelle in puntate precedenti con uh, persone che hanno proprio dei siti, addirittura sa ci sono dei siti in cui i pendolari proprio scrivono tutti i disservizi, denunciano e segnalano i disservizi di questa linea e un'altra linea naturalmente che lei conoscerà benissimo anche quella mh, del treno appunto Ostia Lido, Roma Ostia Lido, insomma che è un'altra... Anche quella è un'altra linea considerata addirittura insomma, la peggiore d'Italia. Credo che, che purtroppo ne sia a conoscenza anche lei e quindi magari anche su, su questa linea ci saranno, ci, ci potranno essere delle novità insomma, rispetto a un investimento, a un insomma non so, appunto a questo discorso degli investimenti anche per nuovi mezzi. Eh, eh, sicuramente sul, anche sulla Roma Lido degli interventi sono, sono necessari. Eh, sia per quanto riguarda l'infrastruttura sia per quanto riguarda i treni, i treni che attualmente viaggiano sulla Roma Libre sono treni molto eh, vecchi e quindi come tali sono sottoposti anche a eh, rotture frequenti, quindi a guasti frequenti. E rispetto all'infrastruttura eh, vorrei ricordare che questa è un'infrastruttura eh, di una ferrovia concessa, quindi la proprietà eh, è della regione. La regione ultimamente eh, ha sta gestendo i rapporti con RFI per cui eh, la manutenzione straordinaria sicuramente in prima battuta dovrà essere poi effettuata proprio, proprio da RFI, quindi contiamo che la Regione anche in virtù di questo eh, trasferimento diciamo, di competenza alla RFI sicuramente possa intervenire su questa linea perché ne ha veramente bisogno, Senta, eh, anche è... in termini dei treni. E per quanto concerne delle iniziative invece che sono state fatte un'iniziativa che è stata fatta proprio qualche giorno fa, la street art questa iniziativa alla stazione metro San Giovanni adotta una stazione ce ne, ce ne vuole parlare in che cosa consiste una sorta di, eh, insomma, di abbellimento di, di decoro anche delle stazioni in qualche modo no? sì, noi pensiamo oh, che le stazioni possano essere recuperate alcune stazioni soprattutto della linea A eh, sono particolarmente eh, vecchie, vecchie, quindi eh, male andate, se così possiamo dire. E alcune, come quella qua di San Giovanni sta subendo anche eh, i cantieri della metro C, quindi per la realizzazione della fermata San Giovanni della linea C. Quindi abbiamo pensato che il contributo attivo della cittadinanza potesse dare un valore aggiunto a queste serie, potreste quindi rinnovarle. Da un lato quindi eh, crediamo che la partecipazione dei, dei, dei cittadini sia uh, un modo uh, come dire, partecipato e importante per coinvolgere i cittadini nella gestione degli spazi comuni, quindi eh, degli spazi su cui transitiamo tutti i giorni. E dall'altro questo crediamo che sia anche un modo per eh, responsabilizzare anche la città rispetto a eventuali atti vandalici eh, molte segnalazioni che riceviamo quotidianamente riguardano scritte sui muri, adesivi oppure murales eh, sui treni, insomma… E eh, di questo sappiamo che è un problema che per la città è importante, quindi ridare decoro attraverso la partecipazione e quindi la responsabilizzazione è un passaggio molto molto molto importante che chiaramente eh, come dire, non esime l'amministrazione comunque dall'effettuare dall le necessarie attività di, eh, di manutenzione per delle stazioni nel caso specifico ma anche, ma anche dei treni, però credo che sia un'iniziativa importante. Quella di San Giovanni poi è, è la prima di una serie di iniziative che ha visto coinvolta sia Ritec Roma per quanto riguarda la gestione della pulizia della stazione stessa da desili o da scritte vandaliche, ma capisco anche la partecipazione attiva di un artista che a dice, eh, che ho visto già dalle foto che mi hanno inviato eh, sta realizzando questo uh, murale su delle pareti di cartongesso presenti nella stazione intitolato lo sguardo, quindi si tratta di uno sguardo di una tigre eh, che accoglie eh, i cittadini una volta uh, che hanno camminato la loro corsa a San Giovanni. Eh, il tema, mi spiegava l'artista, è quello di eh, come dire, far riprendere contatto attraverso lo sguardo a dei luoghi come le stazioni, che a volte sono luoghi abbastanza anonimi, se così possiamo dire. Quindi questa iniziativa comunque eh, la porteremo avanti anche con questo progetto specifico adottare una stazione eh, che vedrà eh, una serie di step eh, nei, da, nei mesi che, per, che verranno, inizieremo in particolar modo molto probabilmente con una, la stazione metro Cavour ma per poi andare anche a, a interessare delle stazioni metro più periferiche e quindi anche più degradate l'idea è quella di fare una sorta di, di contest se così possiamo dire una sorta di concorso a cui potranno partecipare eh, artisti di tutte le età o comunque persone di, che hanno queste prevenzioni all'arte e quindi poi di far sì che questa stazione sia loro cura eh, personalizzarla per renderla più bella e colorata e quindi anche più vivibile per tutti i pendolari insomma, che devono assolutamente insomma, prendere eh, i mezzi pubblici, non possono fare altro, anzi, anzi cerchiamo di incentivarli e quindi di, eh, anche per un discorso di, di smog, di inquinamento, di traffico, una città come Roma insomma, è sempre, diventa sempre più invivibile. Senta un'ultima domanda, mi chiedono invece, mi chiedo un ascoltatore che però purtroppo non si firma, mh, eh, sostiene che ci siano nuovi mezzi eh, sicuramente di superficie. A questo punto dice perché comprarne di nuovi se può sono bloccati, sono lasciati fermi qui mi scrivono mm, ci sono dei mezzi che sono a suo avviso Assessore, comprati nuovi che non vengono utilizzati, così gliela pongo perché mi è stata scritta ma insomma risponda come crede mm, ma allora, non, non mi risulta questo perché i famosi 150 bus eh, che abbiamo sbloccato noi con amministrazione quando siamo arrivati ad agosto sono mezzi che sono in circolazione, abbiamo raggiunto mm -hmm. la quota a circa 100, 100 bus, 100, se vai li avremo 350, ma sono già su strada, tanto che mi capita spesso di, di, di vederle tra l'altro in diverse aree zone della città. Eh, non so a quale eh, facciano riferimento esattamente io la ringrazio Assessore Linda Meleo sempre molto disponibile non, non, tutti, non tutti i politici sono così pronti sempre al dialogo grazie Assessore le auguro Bene. buon lavoro e a risentirci presto buona, grazie buona serata sì, presto. grazie, arrivederla Arrivederci.